In risposta all'interrogazione eh, riguardante il cortile della via Goffredo da Bussero, risposta che invierò in forma scritta domani, eh, ricordare che eh, la, eh, la pulizia del cortile di via Goffredo da Bussero è stata realizzata, è stata realizzata una pulizia straordinaria, il cortile è agibile a fardata da circa un mese fa eh, si è tenuta anche la festa di inaugurazione effettivamente sono stati abbandonati sei sacchi contenenti foglie sacchi con la scritta AMSA sacchi che sono stati abbandonati eh, perché durante la pulizia operata dalla Parchi e Giardini eh, un operaio è stato ferito da un calabrone e ha avuto bisogno di un ricovero in codice rosso eh, in ospedale eh, e che eh, da allora diciamo giacciono nel cortile della scuola, mi informerò per capire chi a questo punto li debba prelevare questo è l'unico eh, diciamo, l'unico elemento eh, di eh, criticità ancora presente all'interno del cortile eh, tra l'altro l'interrogazione contiene un'altra cosa non corretta il cortile non è stato interamente realizzato dai genitori, il basamento, la colorazione e le righe sul terreno di gioco sono stati realizzati dal comune. Eh, a spese delle, dei genitori sono state poste le attrezzature sportive bellissime, devo dire, e grazie a questi genitori per averlo fatto, ma eh, questo è stato diciamo, il loro contributo. Eh, vi ringrazio, buona serata grazie consigliere capogruppo Illuzzi grazie presidente relativamente alla mozione che avevo presentato il giovedì scorso di, ehm, di sfiducia nei confronti della vicepresidente Loconsolo abbiamo deciso anche come gruppo di mutare la mozione da mozione di sfiducia a mozione di censura perché ci sembra più appropriato ehm, la richiesta rispetto alle frasi pronunciate in seguito al, al caso dell'aggressione onorevole salvini per cui presento la mozione di censura e, e ritiro la mozione di, di sfiducia presentata il giovedì scorso. Grazie. Consigliere Mauri. Sì, allora leggo una mozione urgente che ha raccolto le firme. L Oggetto attraversamento ciclopedonale delle ferrovie nord in via Uroboni in merito alle opere sostitutive del passaggio a livelli previsti dalle ferrovie nord e in riferimento alla delibera del Consiglio di zona 9 numero 76 del 27 marzo 2014 con la quale tra l'altro si individuava come soluzione di attraversamento ciclopedonale di via Oroboni un manufatto con rampe in sovrappasso e in vista della conferenza dei servizi del 27 novembre 2014 in considerazione delle problematiche emerse durante l'incontro con il Comune di Milano e le ferrovie nord in Commissione territorio il giorno 14 ottobre 2014 e nella successiva Assemblea pubblica presso Cassina Anna del 22 ottobre 2014, nelle quali si è evidenziato un eccessivo impatto del manufatto in sovrappasso, il Consiglio di zona 9 valuta positivamente una soluzione in sottopasso dell'attraversamento ciclopedonale in via Roboni a condizione che venga garantita una totale sicurezza dell'attraversamento medesimo mediante un'adeguata larghezza del passaggio ciclopedonale interrato. Vengano realizzate su entrambi i lati dello stesso di, eh, di ampi spazi aperti al piano interrato con raccordi di rampe ciclabili e scale pedonali opportunamente armonizzati con il contesto viario e pedonale. Venga previsto su un lato del sottopasso un locale di Guardiola interrato per consentire almeno nei momenti di maggiore affluenza di utenti un presidio d'attraversamento, oltre che all'installazione di un idoneo impianto di videosorveglianza e pulsanti di chiamata di emergenza. Grazie eh, consigliere Mauri, consigliere Faregna, poi consigliere Bina, Senese Indovino. Sì, grazie Presidente. Io ho da fare due segnalazioni. Eh leggo solo il titolo delle allora uno riguarda la riqualificazione messa a norma del marciapiede di fianco al sagrato della chiesa di piazza belloveso e l'altra segnalazione è la sistemazione del cartello di sosta per stallo assegnato a disabile in via armadotto grazie consigliere Bina sì grazie presidente in... Intervengo, intervengo anch'io in merito all'ultima all esondazione del Seveso perché anche se marginalmente sono eh, stato toccato anch'io dalla, dalla esondazione di, di Via Rezzo perché anche i box eh, del condominio dove, dove risiedo hanno subito un allagamento, non ai livelli dei condomini del Civico 9 di Viarezzo, però comunque l'acqua è arrivata anche, anche da noi. E, eh, per cercare di capire cosa è successo, visto che finora da un po' di anni la, la Viarezza e tutta quell'area lì non erano state interessate da, da questa esondazione eh, ho sentito il Parco Nord per capire cosa era successo, se era stato cioè, qual era la causa di questa ondata d'acqua allora la questione che mi è stata spiegata è, è, è la seguente le piogge copiose, violente che Si sono verificate sabato, hanno mandato in crisi il canale Colatore Breda, che è il canale che raccoglie le acque fognarie del comune di Cinisello Balsamo e di parte del comune di Bresso e le invia al fiume Seveso. Il fiume Seveso era pieno, quindi non ce la faceva più a raccogliere le acque, e quindi le acque del canale colatore Breda sono state fatte entrare nel velodromo, perché quel velodromo che è stato fatto così a forma di velodromo per renderlo compatibile con il parco, in realtà la funzione principale è una vasca di laminazione di 40.000 metri cubi. Il problema è che le piogge di sabato, hanno riempito abbastanza velocemente il velodromo. A quel punto lì le acque del canale collatore Breda non potevano andare più nel Seveso perché il Seveso era pieno e non riceveva più nulla. Il velodromo si è riempito e a quel punto sono saltati i tombini del canale collatore. Cos'è successo? L'acqua ha iniziato a invadere il parco nord che ha diciamo fatto una funzione di, di area golenale come c'è ad esempio nel fiume Po, quindi l'area tutto intorno al fiume, si riempie per proteggere tutto il resto. Riempito anche il parco nord l'acqua è entrata in via Arezzo e ha iniziato a devastare i condomini che affacciano affacciano su quella via. Dico questo perché mi hanno fermato molti condomini, sia del mio condominio ma anche cittadini che abitano in Viarezzo dicendo ecco, la colpa è del Parco Nord. Allora, il Parco Nord, il Parco Nord queste due strutture se le ha trovate all'interno del proprio territorio. Perché? il canale colatore è vecchio di decine e decine d'anni il velodromo è stato costruito per cercare di, di proteggere quella parte di territorio dalle esondazioni del consigliere capogruppo la terza per, per cortesia capogruppo la terza lasci intervenire capogruppo la terza capogruppo gruppo la terza cortesemente adesso ci viene a spiegare come funziona a Parco no vero capogruppo Sare. la terza capogruppo la terza per bravo. cortesia lasci terminare l'intervento consigliere Bina bravo bravo no, è sta dovresti lasciata. avere una decenza in questi casi in questi casi dovresti avere una decenza non che ti vai a fare le conferenze con l'assessore granelli promettendo i cittadini Mario Consigliere da. Consigliere a te oh. Posso andare avanti? No, se devi. Vuoi, fi vuoi finire, prego? Consigliere per ti favore. prenoti e poi dopo fai il tuo intervento. Sì, e allora bravo! Consiglieri, non entrate in di dibattito lascia, tra di voi, grazie. lascia finire l'intervento degli altri. Va bene? consigliere la terza mi meraviglio consigliere la terza si meraviglia anche lei presidente ma quando vorrà intervenire intervenga lasci, lasci terminare il consigliere Vina e poi dirà le sue cose consigliere la terza dicevo quindi che il Parco Nord non ha responsabilità di questa, di questa esondazione ma è frutto appunto che il sistema costruito del canale colatore e della vasca di laminazione con questa eh, grossa mole d'acqua che si è scaricata sulla città di Milano e diciamo su tutta la zona nord di Milano è andato in crisi e quindi l'acqua non avendo altra strada dove andare a defluire, ha invaso le, le strade. Eh, quelli del Parco Nord hanno aggiunto una cosa, meno male che c'era questa piccola, piccola vasca di laminazione, altrimenti quei 40.000 metri cubi di acqua che sono entrati nel velodromo si sarebbero riversati tutti sulla via Rez, e quindi l'acqua, quindi i danni sarebbero stati assai peggiori. Grazie. Eh, Presidente Senesi. Mm. Grazie Presidente. Intervengo per ricordare che eh, martedì 25 ricorre la giornata internazionale della lotta contro la violenza contro le donne. Questo Consiglio ha promosso una, un evento come è nostro compito fare, ogni anno facciamo di buon di grado con il senso di responsabilità che ci contraddistingue, eh, un evento eh, che è così composto, un evento teatrale che è teso a suscitare eh, un dibattito che seguirà immediatamente dopo con rappresentanti delle istituzioni, rappresentanti. Della, dei carabinieri e dei... Scusate, capisco di che il tema violenza alle donne non susciti tanto interesse, ma possiamo dare modo di... Ah, sì, sapesse, questa cosa è la Difficile riuscire a sentire, eh, scusate consiglieri, la ringrazio Presidente perché era difficile mantenere la concentrazione, dato che poi la comunicazione è abbastanza breve, vi prego cortesemente di fare silenzio. Allora, il, sarà uno spettacolo, a cui seguirà appunto un dibattito. Ehm, saranno presenti i rappresentanti dei Carabinieri delle istituzioni e, e dei centri antiviolenza e del sportello donna che è attivo presso l'ospedale Niguarda, quindi chiedo a tutti voi eh, di partecipare e di aiutare gli uffici e la commissione a promuovere l'evento e anche con un semplice passaparola, eh, credo che sia nostro compito mantenere l'attenzione alta su questo tema, perché poi è troppo facile eh, spendere le, eh, parole commosse all'indomani dell'ennesima tragedia che si consuma nel nostro paese e non porre poi attenzione in quelli che sono gli interventi che le istituzioni sono chiamate a fare, sia di messa in sicurezza ovviamente della città, ma anche di intervenire soprattutto a livello culturale sulle persone grazie Capogruppo Indovino grazie Vicepresidente ma io Ora, innanzitutto iniziare l'intervento ehm, ringraziando la polizia locale e eh, Damsa per il lavoro che hanno fatto durante le ore dell'esondazione delle di, di sabato, di sabato notte e il lavoro che stanno facendo in questi giorni. Eh, siamo a conoscenza del fatto che eh, ci sono ancora tante vie eh, sporche, eh, Stiamo cercando di fare le segnalazioni, anzi invito i consiglieri a cui dovessero arrivare insomma, segnalazioni di, di chiamare AMSA e devo dire la verità sono assolutamente disponibili ad intervenire anche con rapidità, soprattutto sui eh, cumuli di masserizie che eh, si accumulano svuotando le cantine, passano con ragno, il servizio è gratuito, non c'è bisogno di segnalare, è un servizio che stanno facendo in queste ore. Eh, poi domani e eh, nei prossimi giorni eh, verranno puliti diciamo, anche i, i lati delle strade perché la priorità è stata data ai marciapiedi e ai tratti centrali delle carreggiate mentre i tratti laterali, quelli per intenderci dove parcheggiano le macchine eh, sono un po' più complicati da fare. Oggi sentivo ANSA, mi dicevano che stanno provando a pulirli con l'utilizzo di, di idranti con un getto un po' più forte senza, eh, senza diciamo, la modalità che è stata utilizzata le altre volte con i divieti di sosta io sono del parere che si debba invece partire diciamo, con la pulizia con i divieti di sosta domani lo farò presente oggi stavano testando alcune strade per capire se si riuscivano a pulire così ma eh, vediamo come, come va Faccio, dico le ultime due cose non entro nel merito diciamo, della, delle soluzioni al, al problema. Oggi la notizia è che il governo ha stanziato 86 milioni per le vasche, non è questo diciamo, il, centro, il centro del mio intervento, insieme ai soldi che hanno messo a Regione e Comune. Dico questo perché sono convinto che questo problema non debba più essere affrontato con noi, voi, cioè questo è un problema da risolvere perché io stesso diciamo, ho la cantina allagata e capisco l'arrabbiatura di tanti nostri cittadini perché è un danno enorme anche dal punto di vista economico per tante famiglie e tanti commercianti non presento una mozione perché c'è già presentato una mozione del Movimento 5 Stelle, dico solo due cose e poi magari farò un emendamento dopo io credo che oggi sia necessario cambiare ancora il piano di emergenza perché sta cambiando la tipologia di esondazione cioè stiamo andando esondazione di carattere torrentizio in qualche modo a ah, un'esondazione di carattere alluvionale con un sistema bacino di bacino idrico che coinvolge tutti i fiumi anche a nord i laghi che va al collasso in situazioni come quella che abbiamo vissuto sabato con per esempio l'apertura delle paratie sul lago di pusiano che ha causato poi un'inondazione molto più alta diciamo da noi per fare questo credo che anche noi come consiglio di zona ci possiamo fare portavoci di alcune eh, innovazioni come persone che stanno sul territorio e alcuni di noi anche che vivono il disagio. Penso a due assemblee, una all'Isola che ormai è coinvolta diciamo, spesso e volentieri e una all'Auditorium Unca Granda, Sicuramente per presentare il progetto, ma soprattutto per aiutare la cittadinanza ad affrontare il problema dell'emergenza che, volenti o nolenti, diciamo alla fine del progetto, ho tanto criticato che alcuni di noi condivino, alcuni no, almeno per altri tre anni con questo problema noi dobbiamo fare i conti. E allora penso che serva coinvolgere la protezione civile regionale a fronte del fatto che dicevo prima, cioè che l'esendazione non riguarda più solo il torrente Seveso, ma riguarda tutto il bacino idrico e quindi serve una gestione di quel livello penso a un sistema di allerta via sms da condividere con la protezione civile per allertare la cittadinanza penso all'utilizzo e alla distribuzione o di sacchi di sabbia o di gonfiabili per proteggere le, le, le, diciamo le, i negozi e i garage, le cantine e tutto quanto e penso anche al coinvolgimento come si faceva una volta in tempo di guerra delle parrocchie perché con il sistema di autoparlanti che hanno loro, siano campane, siano messaggi registrati, io credo che possiamo riuscire a eh, informare più persone possibili del pericolo che sta arrivando con l'esondazione, mettendo, mettendo in sicurezza più persone possibili. Perché durante la fase d'emergenza la cosa fondamentale, al di là dei danni materiali che ci sono e che vanno evitati, è cercare di far sì che nessuno si faccia male perché sabato chi è stato in mezzo all'acqua e siamo in parecchi ha visto che sta diventando davvero pericoloso e il rischio che qualcuno batta la testa e ci lasci le penne è reale grazie consigliera presidente Fregoni grazie presidente una, una, due comunicazioni molto rapide la prima inerente sempre all'esondazione del Seveso, eh, le due esondazioni di settimana scorsa Quattro stabili di case popolari, eh, Suzani 1, Costalovara 1, eh, Padre Lugimonti dal 18 al 22 e tutto il complesso abitativo dei quattro civici di Valcismon-Valdinievole è eh, da una settimana che sono senza riscaldamento perché le caldaie sono andate sott'acqua e quindi eh, c'è stato un grossissimo problema. E abbiamo gli quasi 250 famiglie al freddo È notizia di un'ora fa che è ripartita la caldaia degli alloggi sopra i negozi di via Padre Luigi Monti Cioè i civici dal 18 al 22 Attendo notizie nella mattinata di domani che ripartano anche le caldaie degli altri civici È una situazione molto grave perché in queste case come in tutte le case popolari Vivono moltissimi invalidi e moltissimi anziani E quindi abbiamo chiesto anche che i custodi sociali possano girare in questi stabili e chiedere agli anziani se hanno bisogno anche di una coperta o di eh, la spesa anche perché non escono di casa per paura di scivolare sui marciapiedi eh, in alcuni punti ancora sporchi eh, quindi vi terrò aggiornati sul ripristino delle caldaie mi sembra una cosa proprio di emergenza grossa eh, dopodiché come tutti gli altri cittadini anche noi viviamo e siamo stati battezzati da quando siamo nati nel Seveso essendo io cittadina di Guardese da quando sono nata e quindi come tutti abbiamo cantine allagate e anche in questo caso anche il negozio e le cantine del mio negozio come tutte quelle degli altri negozi allagate. Quindi subiamo come tutti gli altri i disagi e i, i problemi in merito all'esondazione. Eh, seconda comunicazione molto rapida, eh, giusto per informare il Consiglio che... Dal, 30 di, eh, dal 1 di gennaio al 30 di ottobre 2014 nella zona di Niguarda sono stati effettuati 12 sgomberi eh, di cui 10 nelle case popolari del Comune di Milano e 2 nelle case popolari di proprietà di Aler eh, giusto per informazione, soltanto nel quartiere di Niguarda i dati ovviamente sono complessivi, parliamo di 162 sgomberi nel 2014 mancano ancora due mesi e sgomberi sono ancora in previsione le settimane prossime, quindi eh, questi sono i dati, totale sono 162, con una media di 3,78 sgomberi alla settimana, questo è quello che il Comune di Milano insieme a Polizia Locale e Assessorato alla Sicurezza sta procedendo su questa strada e questi sono i dati e i numeri oggettivi. Grazie. Grazie capogruppo, la terza. chiedo scusa ai cittadini innanzitutto per uh, il fatto di essere andato un po' fuori dai binari nell'intervento precedente, chiedo scusa al consigliere Bina e a tutti i consiglieri e non avevo intenzione di fare l'intervento però uh, visto che siamo in tema io volevo esprimere solidarietà ai cittadini di via, da, di via Rezzo che si sono trovati impreparati perché non perché qualcuno non li ha avvisati al momento ma perché c'è un'ignoranza totale nello studio dei progetti c'è un'incuria e voi sapete benissimo che in questo consiglio di zone da anni che noi ci battiamo per prendere in considerazione seriamente quei progetti invece cos'è che vediamo? di fronte a questa emergenza non si cerca di capire meglio il problema e di trovare una soluzione che, che non sia un palliativo. Giusto due numeri, l'esondazione dell'8 luglio è durata 5 ore in zona Niguarda e l'Aipo ha detto che se tutte le vasche di laminazione a Senago, Paderno, lentate sul Seveso, Varedo e anche forse anche a Parco Nord fossero state presenti avrebbero evitato l'esondazione. Ora bene Mercoledì 12 luglio, eravamo col consigliere Indovino alla Commissione Ambiente in Comune, c'è stata una isondazione molto vicina a quella dell'8 luglio. Quindi le vasche sarebbero entrate in funzione. Le vasche sapete che per svuotarsi hanno bisogno di due giorni e mezzo, tre. Il 15 luglio noi ci, siamo trovati, ci saremmo trovati con quella che è stata il triplo o il quintuplo dell'acqua che è arrivata a Niguarda l'8 luglio e non, non avremmo potuto far nulla. Ci saremmo trovati in due condizioni, primo con le vasche inut quasi inutilizzabili, ma anche se fossero state utilizzabili si sarebbero riempite e noi avremmo avuto una esondazione minimo pari a quella dell'8 luglio. Vogliamo renderci conto che l'Aipo ha sparato dei numeri a caso, ha fatto, de ha fatto degli studi precisi, de ha partito delle premesse, ma sta proponendo delle soluzioni che no non, hanno, non sono razionali, sono dei palliativi. E voglio portare a vostra conoscenza che l'ingegner Mille finalmente l'ha detto in un microfono per quanto riguarda la spesa complessiva, voi adesso state dicendo che ci sono 10 milioni da Regione, 20 milioni dal Comune, e 86 milioni dal Governo. Ragazzi, non bastano questi soldi. E lo dice l'ingegner Mille. Sapete che io premo da tempo sulla, sulla comparazione tra vasca di Paderno e vasca di Senato? perché la, quella di Paderno costerebbe 16 milioni di euro e quella di, e quella di Senago 30, bene, finalmente l'ingegner Mille ha confessato pubblicamente, i calcoli di Paderno sono sbagliati, so benissimo, e dico queste cose, so benissimo di non potermi prendere nessuna querela, perché è registrato nella Commissione Ambiente del Comune di Milano del 12 novembre 2014, Qui, però purtroppo sui giornali Appena, appena dato sul, sul sito del comune, il progetto va avanti delle vasche di laminazione, nello stesso modo il problema è questo, che le persone quando non sono direttamente prese dalle sondazioni, quando non hanno la cantina allagata dal fango, che è veramente disarmante, perché trovarsi con, circondati per un'area di 500.000 metri quadri qual è quella di Niguarda, non poter tornare a casa, iniziare a circumnavigare perché insomma l'acqua non la puoi evitare sono passate persone da vicino casa che erano disperate con tutto l'ottimismo di questo mondo, con tutto il bene che possono volere ai loro amministratori di cui si sono fidati, con tutto il bene che possono volere, non hanno potuto niente tutto l'ottimismo che poteva essere il profumo della vita Invece l'ottimismo deve essere, sì che ci deve essere Ma deve essere un ottimismo razionale basato sulla misura Questo invece, quindi praticamente chi non subisce le sondazioni sì, Si, dispiace, dà un attimo di solidarietà ma finisce lì Invece il problema più grave è chi la vive da vicino Chi vive da vicino la, la, la, la, il problema delle sondazioni Purtroppo io ho constato della rassegnazione e voi sapete benissimo che dato che da anni che in questo Consiglio di zona cerchiamo di allertare la popolazione, i consiglieri stessi, gli amministratori, su, co su come dovremmo porci di fronte a quello che è il problema dell'esondazione, il problema del sistema idrogeologico, comunque c'è questa sorta di rassegnazione e comunque l'amministrazione continua a fare orecchie da mercante, il Bresso, ingresso, di, ingresso dove, dove passa il fiume Niguarda, l'ultimo tratto tambina, tombinato. Cavolo, non si sapeva che lì c'era un fiume. È stato permesso di costruire un centro commerciale. Ma ci rendiamo conto. Presidente, lei è di Bresso, lei abita a Bresso. Cioè, si rende conto? Lei è presidente di zona Nova, ha lasciato che è, è da dieci anni che è presidente di questa zona non poteva fermarli, lei non può far nulla non può riparare il marciapiede sotto casa, non può riparare le buche un centro commerciale a Bresso è stato impunemente permesso di costruire in via Passerini verranno quattro grattacieli e noi cosa facciamo qui? sì sì sì, ci, ci crogioliamo su queste cose che noi tanto non è colpa nostra però intanto non mandiamo nessun messaggio all'amministrazione comunale nulla Vogliamo parlare di un altro tema del, eh, di questo consiglio di zona che il Movimento 5 Stelle sta appoggiando? La goccia, l'ex area gasometri, vogliamo andare a costruire anche lì? Garbogera, Pudiga vi dice qualcosa? Non vi dice, non vi dice niente? Oppure i, i grattacieli eh, che, eh, che sono stati costruiti giù a Bosco in Città? No, magari secondo voi non, non vanno ad influire su quello che è il dissesto idrogeologico di una città che è già in ginocchio? Io non voglio infierire, c'era anche, anche il consigliere Parise che aveva accennato, come sapete sono un ingegnere... E, eh, anche se diciamo, è un, un ordine che non è nato per gli ingegneri con la mia specializzazione però va, lavora molto sul territorio c'è un articolo a firma del professor ingegner Angelo Spena che dice diversamente saremmo solo al secondo paradosso l'assicurazione sul regato della prevenzione anche per il territorio più che geniale sarebbe alla lettera catastrofico ed è qua dove stiamo andando noi, ci prendiamo il danno per poi appoggiarci un giorno ad un eventuale rimborso, ad un'assicurazione. Finisco qui, grazie. Era l'ultimo intervento da parte dei consiglieri, passiamo quindi alla nomina degli scrutatori. Passiamo alla nomina degli scrutatori, consigliere Luzzi, consigliera Presidente Fregoni come scrutatrice e eh, capogruppo Melone, quindi consigliere Luzzi, Fregoni e Melone. Eh, comunico prima di iniziare la discussione dei punti scritti all'ordine del giorno che sono state raccolte le firme Adeguate per essere discusse eh, in via d'urgenza le due mozioni presentate dal consigliere Abbiati e la mozione presentata dal consigliere Mauri. Quindi i punti che verranno trattati in questa seduta di consiglio saranno 18. Anche il consigliere Mentre eh, verifichiamo la il raggiungimento del numero sufficiente per essere discusso in via d'urgenza anche della mozione del consigliere Legramandi, abbiamo da ratificare due verbali, il verbale 136 e il verbale 137, se non, sono, se non ci sono note diamo per ratificato a consigliere Ferrario. Io intervengo adesso sull'ordine dei lavori, data la raccolta delle firme chiedo l'inversione dei punti all'ordine del giorno e quindi dando, dando spazio alle emozioni, grazie cioè non è stata chiesta dai proponenti la chiede il consigliere eh, Ferrario eh, consigliere Medolago? grazie come consuetudine è successo anche in passato io sono contrario a queste cose qui perché sono praticamente eh, uno spettacolo per i pochi per i pochi spettatori quindi indipendentemente da come voterà il mio gruppo il mio voto sarà contrario grazie grazie, comunque è necessario mettere in votazione questa richiesta Chiudiamo la votazione. Presenti 37, favorevoli 13, contrari 23, astenuti 1, respinto. Passiamo quindi alla discussione del punto numero 1, che era stata già letta e presentata. Scusate, siamo in fase di discussione dell'ordine del giorno. Eh, dicevo, Decadenze surroga del consigliere di zona 9 Macario eh, Simone, è stata già presentata la volta scorsa, come ricorderete la surroga prevede l'ingresso in consiglio di zona della eh, consigliera Anna Chiesa, eravamo in fase di votazione e rimettiamo quindi in votazione la proposta. chiudiamo la votazione presenti 37, favorevoli 37, contrari 0, astenuti 0, approvata. approvata diamo il nostro sì, immediatamente eseguibile mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità Diamo il nostro benvenuto, do il mio benvenuto personale di tutto il consiglio alla nuova consigliera Anna Chiesa, augurandole buon lavoro. Allora, chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 32, contrari 0, astenti 0, approvato. Bene, benvenuta. Buon lavoro. Consigliera Chiesa. Eh, grazie, vi ringrazio tutti, volevo dirvi che sono felice, onorata di essere qui e dell'accoglienza che mi avete riservato già la volta scorsa, anche se non ce l'abbiamo fatta, però va benissimo uguale. Eh, Parteciperò a questo consiglio eh, con la stessa voglia e con le stesse parole chiave che mi avevano guidato nel 2011 e mi avevano fatto accettare un po' la sfida eh, nel 2011, anche se non nego che eh, non me l'aspettavo più questa chiamata e un po' di cose sono cambiate anche nella mia vita. Eh, queste parole chiave che voglio portare qui questa sera e che mi guidano nelle scelte mie quotidiane sia personali che professionali eh, si rifanno un po' a, a degli ambiti eh, che sono quelli dei diritti, dei diritti civili, delle minoranze e dei più fragili, che sono quelli legati alla tutela dell'ambiente e quindi a una sostenibilità ambientale e sono quelli legati a un'idea di solidarietà e di collettività e di bene pubblico eh, che anche in questo luogo eh, vorrò portare avanti, alimentare e cercare di eh, insomma, diffondere il più possibile. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, al punto numero 2, linee guida dei, per i mercatini di Natale 2014 immediatamente eseguibile la parola al Presidente della Commissione Quattrociotti Sì, eh, abbiamo fatto commissioni per quanto riguarda le linee guida dei mercati di natale la do perletta in sintesi sono tutta una serie di location e di linee guida che eh, diamo poi diamo un mandato al direttore di settore al direttore di settore per per fare il bando che uscirà a breve e quindi niente grazie presidente quattro ciocchi non ci sono interventi mentre... consigliere Ah, ci sono problemi con un display poi c'è mettiamo in votazione c'è no no no Chiudiamo la votazione, presenti 37, favorevoli 37, contrari 0, astenuti 0, approvato, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità, siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità, Chiudiamo la votazione Presenti 29, favorevoli 29, contrari 0, assoluti 0, approvato Passiamo al punto numero 3, approvazione dell'iniziativa presentata dall'Associazione Altrimenti per la realizzazione dell'iniziativa denominata Alter Bay La parola al Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, Andrea Quattrociocchi Sì, anche questo è un progetto, lo do per letta, è un progetto di 7-8 anni fa eh, sostenuto da Dall'assessorato al commercio decorato per quanto riguarda appunto di spostare eh, tutta serie di ambulanti sul cavalcavia bussa e quindi noi lo sosteniamo con, eh, eh, per quest'anno con 3.000 euro per COSAP. Sì, sì. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, Chiudi, chiudiamo la votazione, 37 presenti, 32 favorevoli, contrari 3, astenuti 2, approvato. Mettiamo, mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. chiudiamo la votazione presenti 29 favorevoli 29 contrari 0 assunti 0 approvato passiamo al punto 4 linee guida ah, linee guida per l'erogazione di contributi per progetti di defibrillazione Chi la parola al Presidente della Commissione ehm, decentramento Roberto Medolago. Allora. Grazie Presidente. Diciamo che come consuetudine non leggerò la, la relazione ma la presenterò a grandi linee come vi ricorderete spero qualche tempo fa alcuni di noi hanno fatto presente la necessità della presenza di questo strumento importante in vari, in vari siti su, nei campi di calcio, nelle palestre anche nei luoghi dove c'è una certa aggregazione di cittadini allora il diciamo che la commissione di centramento in collaborazione con la commissione sport che è una di quelle eh, principalmente coinvolte abbiamo proposto durante una commissione esattamente il, nel novembre nel 5 novembre ultimo scorso di fare a questo consiglio una proposta per rendere disponibili dei contributi da assegnare a quelle associazioni sostanzialmente le associazioni sportive che ne avessero bisogno dicevo che avevamo dato un contributo, un contributo per far sì che queste associazioni acquistassero questo defibrillatore, ma soprattutto facessero dei corsi a dei loro dirigenti, a dei loro istruttori, per far sì che lo utilizzassero e fossero messi in grado di utilizzarlo. Chiaramente, in aggiunta a queste cose qui, la stessa associazione che curerà l'acquisto dovrà, dovrà farsi carico di tenere L'apparecchio manu, manuten, so Ma, manuten, manutenuto, grazie Alberto, manutenziato, manutenato, ringrazio i tecnici, ringrazio i tecnici, ringrazio i tecnici, mi, mi, avete, mi sono capito, vero? Ecco, grazie. E quindi eh, abbiamo pensato appunto di destinare per questo per questi acquisti un 10.000 euro nel capitolo dei contributi e abbiamo messo alcuni punti che sicuramente avrete letto per far sì che le associazioni le rispettassero e potessero utilizzare quei 1.000 euro che vengono assegnati ad ogni situazione per l'acquisto di questo apparecchio eh, noi capiamo che magari questo, questo importo che viene assegnato alla singola associazione possa essere limitato però nell'ambito del, delle nostre piccole possibilità riteniamo che sia una cifra discreta ed è per questo che proponiamo a questo consiglio di approvare queste nostre linee guida per poter permettere a queste associazioni quantomeno di attrezzarsi al fine di evitare quello che è successo nel mondo dello sport, soprattutto eh, che è successo e quindi si poteva evitare con un intervento magari un po' più rapido e avendo questo attrezzo a una disponib disponibile. Prontamente, perché se disponibile, ma non prontamente, chiaramente, come potete immaginare, è come non averlo. Cito solo un esempio dove io penso che se fosse stato disponibile si poteva fare qualcosa. Voi vi ricorderete sicuramente il pallavolista Bovolenta, che purtroppo ci ha lasciato e si poteva intervenire con un attrezzo del genere. Quindi io eh, vi. Aspetto eventualmente le vostre eventuali proposte che nella speranza fossero migliorative da parte mia, ma penso di interpretare anche il pensiero del Presidente Tucci, se c'è qualcosa che migliora queste, queste nostre linee guida siamo qui pronti a discuterle. Grazie. Grazie Presidente Medolago, consigliere Capogruppo Illuzzi e poi Capogruppo La Terza. Sì, grazie Presidente. Sono molto positivamente accolgo le linee guida appena lette dal Presidente Medolago, ci è arrivato a, a, a questa conclusione, a arrivare a questi punti circa eh, due anni e mezzo dopo a, a, rispetto alla mozione che ho io il 19 aprile 2012 e bocciata dalla maggioranza di questo consiglio. In questa mozione io chiedevo, io leggo solo si chiede, era il 14 aprile del 2012 era morto Piermaio Pal... Morosini, Morosini e io il 19 presento una mozione, leggo solo si chiede, si chiede, si chiede al sindaco Pisapia, all'assessore allo sport Visconti, alla FGC e al CSI che i campi sportivi della zona 9 possono essere dotati di autoambulanza o di defibrillatore e che il Consiglio di zona 9 nella predisposizione dei mandi per la gestione dei campi sportivi. Utilizzi tra i criteri necessari per poter gestire la struttura la dotazione di autoambulanza munita di defibrillatore. Ecco, ero stato tacciato di assoluto populismo di presentare una mozione che nulla aveva a che fare con la zona, che non c'erano i soldi di qua e di là. Ecco, vedere a due anni e mezzo di distanza che eh, nel contenuto eh, quello che io avevo richiesto viene ripreso lo trovo positivo perché alla fine vedo che, eh, voglio dire, con un po' più di ritardo. Ci arrivano anche gli altri. Vi fa per usare un eufemismo arrabbiare il fatto che le proposte vanno bene solamente se le, propongono, se le proponete voi o le propongono parte della maggioranza. Questo lo trovo una maniera assolutamente miope di fare politica. Questo è un esempio, ma ce ne sono milioni di esempi dove quando le proposte vengono dall'opposizione non vanno bene. Poi le propongono sotto forma un po' diversa, la maggioranza, allora va bene. Ecco, secondo me dovete cominciare a pensare a fare politica guardando nel merito delle proposte. Visto che a me comunque mi interessa rimanere nel merito, io una... una cioè, quanto c'è scritto qua, visto che non dista rispetto a quello che ho presentato, io sono a favore di questo, di questo progetto, perché nel merito non posso... Di sentire rispetto a una cosa che va ad affrontare un tema come quello delle, della sicurezza all'interno delle strutture sportive che è di fondamentale importanza. Ripeto, con due anni e mezzo di ritardo ci arrivate anche voi. La uh, Terza. Grazie Presidente. Volevo, uh, il direttore Seris non c'è, però vedo che. Per quanto riguarda eh, questa, questa delibera, eh, i fondi vengono presi dal capitolo contributi, eh, per cui volevo chiedere al Presidente Medolago, visto, visto che non c'è appunto il Direttore Seris, eh, come dire... Cioè, chi, eh, a chi, cioè vengono messi a bando 10.000 euro giusto quindi per n associazioni senza... per cui cioè non è che fanno un concorso o presentano un'offerta migliore basta, cioè praticamente qui abbiamo scritto, potevamo scrivere i nomi delle associazioni dal momento che si tratta di associazioni che usano strutture comunali o, eh, o palestre scolastiche del comune di Milano e della provincia di Milano si situate nel territorio zonale cioè, potevamo praticamente darle già alle associazioni quante sono queste, que le associazioni in zona che soddisfano questi criteri? grazie Presidente Tucci Grazie. Intanto, intanto voglio ringraziare il Presidente Medolago per, per il supporto che, che ha dato ai lavori della Commissione, in questo, soprattutto in quest'ultimo mese, ma non, da, non solo, anche in passato, ma per i miei motivi personali. Mi ha dato un supporto maggiore, quindi lo voglio ringraziare per, per quello che ha fatto e che sta facendo nella collaborazione reciproca. Eh, detto questo, eh, sulla questione dei defibrillatori, eh, al di là di, di ciò che stava dicendo il consigliere Luzzi, noi, la mozione riferiva, era riferita all'amministrazione comunale e non al Consiglio di zona, ma noi come Consiglio di zona avevamo già parlato di istituire dei corsi per le società sportive per eh, l'aggiornamento e per i defibrillatori il problema era di trovare le risorse perché noi non ne avevamo avete visto i bilanci come sono sempre stati eh, approvati e come noi abbiamo dovuto operare all'interno della zona quindi voglio dire sotto gli occhi di tutti eh, il fatto di esserci arrivati adesso è perché pur in ritardo possiamo dirlo perché anche l'anno scorso in, una, in, in qualche in più commissioni io dissi che avremmo ragionato sui defibrillatori, le società sportive e quant'altro della zona. Ma l'importante è arrivarci. Credo che lo stanziamento dei 10.000 euro sia uno stanziamento molto positivo, che aiuta molto le società sportive da questo punto di vista e credo che nella, diciamo nella sfortuna dell'approvazione del bilancio che è avvenuta a settembre che quindi ci ha costretto a dover trovare dei progetti eh, velocemente, su questo non c'è stato neanche tanto da discutere, nel senso che messi insieme un paio di idee, di proposte di come sviluppare il progetto, abbiamo provveduto alla convocazione della Commissione per ragionare su questo argomento. E il bando prevede anche il corso e l'assegnazione del defibrillatore, e qui dovremmo costruire i criteri all'interno del bando, perché la delibera è solo per dire, deliberiamo 10.000 euro per costruire il bando per... Oggi nella delibera noi non possiamo mettere le società sportive, le scuole o altro, anche se noi in Commissione abbiamo... Eh, fatto un ragionamento chiaro rispetto anche alle, alle palestre scolastiche perché il defibrillatore è dato alla società sportiva il defibrillatore all'interno delle scuole deve pensarci l'assessorato all'educazione all perché le scuole non sono in capo all'assessorato allo sport noi lo facciamo per le società sportive quel defibrillatore servirà alle società sportive Altra cosa che noi vorremmo fare all'interno di questo bundle per l'utilizzo di, di questo finanziamento è quello di eh, far sì che le società sportive partecipino seriamente al corso e il defibrillatore venga consegnato solo alle società sportive che veramente partecipano al corso perché nei 10.000 euro è previsto anche il corso quindi che poi ci sia un. Eh, da parte delle società sportive, vengono designate una, due o tre persone, questo si dovrà valutare successivamente, ma per il rispetto di, del finanziamento che il Consiglio di Zona mette a disposizione, per rispetto di chi dovesse aggiudicarsi, mi, hanno, mi volevano attentare la vita alla, al, al mio più stretto collaboratore fidato della non lo so proprio la, la, la tanto, signore, finire, ti prego, e eh, quindi il, il corso deve prevedere appunto queste queste, queste queste fasi solo a chi partecipa seriamente al, al corso avrà diritto al defibrillatore e la società Azzurri Basket in commissione proprio rispetto alle scuole parlò chiaramente eh, che eh, loro gestendo, utilizzando le palestre il defibrillatore lo utilizzano in più punti, quindi lo devono portare a, a, diciamo, tra a spasso perché gli Azzurri Ninguardese, ma non sono gli unici, utilizzano più di una palestra scolastica e siccome il defibrillatore sarà uno oltre a quello che loro già possiedono lo dovranno portare in giro per le varie scuole quindi non è possibile lasciarlo e poi non è compito dell'assessorato allo sport eh, fornire i defibrillatori alle scuole anzi di fronte alla sicurezza l'assessorato all'educazione all avrebbe dovuto già provvedere o dovrebbe provvedere in tempo breve a farlo o dotare sia di defibrillatore che del corso, ma è un'altra un partita quella, quindi io credo che sia importante proprio per la morte dei, del calciatore ma per evitare che qualsiasi, anche i ragazzi più giovani che abbiamo sentito e letto eh, sui giornali hanno eh, perso la vita per, eh, per mancanza di un soccorso immediato per, quindi... Credo che da questo punto di vista il sostegno a questa delibera sia importante per questo. Poi sui criteri del bando vedremo con, la, con il direttore del settore, con gli uffici come predisporlo e chi lo dovrà predisporre a tutti gli effetti che sarà ovviamente il direttore del settore. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Sì, allora l'iniziativa è valida, insieme a iniziativa. Però verifico una cosa, noi stiamo dando delle, delle, una, un contributo alle società sportive, mentre dall'altra parte il Comune, come hanno sport, toglie del resto con l'aumento delle tariffe, quindi da una parte diamo, dall'altra il Comune toglie quello che gli rimane. Alla... Ma questa è la mia direzione politica che ho detto anche in Commissione, cioè, nel senso che secondo me è giusta questa iniziativa, potremmo trovare anche una modalità diversa di poter dare aiuto alle società sportive. Ma quello che non capisco, probabilmente anche l'80 è la mia età, eh, è il, un, un paragrafo in fondo dove c'è scritto che il contributo massimo assegnabile ad ogni associazione sarà di 1000 euro e comunque non potrà essere superiore all'80% del costo complessivo del progetto preventivato dal soggetto organizzatore. Però se il massimo è 1000 e se il progetto che mi porta a è sono 2000 euro, l'80% è 1600 ho capito, Lui è sbagliata la scrittura potrebbe essere che eh, perché... no scusami perché se mi dice e comunque non potrà essere superiore all'80% però partendo da 1000 se io se parto da 1000 se io presento 2000 l'80% è 1600 se costa 800 mi posso dare eh ma se costa di più? quanto costa? massimo 1000 ho capito ma qui scusate una ancora qui c'è scritto e comunque non potrà essere superiore del costo del progetto preventivato cioè se la stessa sportiva presenta un progetto di 2000 euro 1000. il consiglio di finanza 1000 ho capito, eh. capito. Eh. Eh. Eh. Allora, mettiamo a mettere 1000 comunque senza la Posso rispondere? Cioè... Capogruppo La Terza e, Scusate, però a, a leggere il bando, allora il bando sembra molto più chiaro di quello che, che, che stiamo dicendo in aula. Mi dispiace che il il Presidente Tucci dice noi faremo il bando, ma scusate ma in che consiglio di zona vivete? Noi adesso diamo le linee guida, dopodiché il Direttore Seris emetterà il suo bando, punto. Per cui a voler leggere la delibera è, tua associazione, hai due dirigenti che hanno fatto il corso riconosciuto a livello regionale? Sì, ok. Uh, sei in una struttura del comunale, sì, ok, punto, sarà così, è inutile che ci sbracciamo dicendo ma veramente, ma veramente, è così, cioè è un pochino più freddo, però almeno è la realtà, diciamo quella, è così, no? Poi avevo chiesto se uh, alla fine quante erano effettivamente le strutture che hanno bisogno di un defibrillatore portato, cioè la le, so le associazioni, di zona 9, cioè se effettivamente sono 10, diamole a quelle 10 senza fare tante storie, cioè stiamo emettendo un bando, chissà a fare poi il bando si fa verso i fornitori. e così, è E così è. è. quando poi poi rimanderà la parola e spiederà nel scusi, presidente, cioè, questa, questa delibera, cioè, è un po' strano. Cioè se il consiglio di zona cioè, lo, lo dovrebbe fare che so, per l'acquisto dei defibrillatori, invece qua per che cosa la fa non si sa. Per delle associazioni che l'acquisto, le associazioni se lo devono acquistare, avere due dirigenti che non è che devono per forza farlo il corso, se li ha già preparati è già mezza strada è fatta. Quindi la domanda che, che, che ho fatto prima, a cui forse mi sono distratto perché capita, sa, è facile distrarsi, è quante sono le associazioni di zona che utilizzano palestre comunali strutture comunali e quindi avrebbero potenzialmente diritto cioè se sono 10 eh, cioè, che, che bando stiamo facendo grazie consigliere Ferrario grazie Presidente allora evitiamo per favore di fare interventi poco sensati e privi di alcuna logica sono soldi pubblici non si può fare un affidamento diretto, è evidente che bisogna necessariamente cercare un confronto con tutte quelle realtà che necessitano, perché se io domani volessi aprire una palestra e accedere a quel contributo lo devo poter fare, quindi risparmiamo per favore interventi che sono privi di alcun senso, il capogruppo Illuzzi si rallegri perché finalmente la maggioranza decide di usare una certa logica e evidentemente andare incontro a quelle che sono le necessità terri territoriali, territoriali, andiamo avanti, mettiamo in votazione una, mozione, una, una delibera intelligente finalmente, di cui vi era grande necessità e finiamola qui, senza continuare a dare risposte. Adesso non so nemmeno quante commissioni sono state fatte, basta. Certo no no ma io sulla mozione di Luzio ho dato atto che lui l'aveva fatta e che eh, però c'era già un progetto che comunque l abbiamo, l abbiamo sbagliato l'indirizzo di Palazzo Marino e non del Consiglio di zona 9 per quanto riguarda il resto il, eh, il defibrillatore, intanto le società sportive sono 9 o 10 saranno 10, quelle sono le società di calcio eh, eh, la terza, non dire che fa così, sono le 6 società di calcio più le quattro società sportive che utilizzano le palestre scolastiche. Punto. Dopodiché il corso, sarà, il, corso il, il finanziamento e il sostegno per questo progetto prevede, la, da, eh, prevede che chi si aggiudicherà il bando sarà colui che terrà il corso e sarà colui che dovrà non solo fornire la, il defibrillatore ma dovrà farne anche la manutenzione per uno o due anni adesso non mi ricordo qual era il tempo previsto quindi è necessario fare un bando perché la cifra che viene messa a disposizione è il pacchetto intero di 10.000 euro e tutti sanno che dopo i 5.000 euro bisogna fare i bandi è inutile che fa così perché è così è eh. Cioè non mi ha capito io, lei qui da quando? Da domani mattina con decorrenza dopo domani? Non mi ha capito? Ma, ma che 6.000 euro? Ma, quindi, quindi voglio dire, alla fine è tutto regolare, quello che stiamo facendo è tutto regolare, poi è ovvio che... Il bando lo scriverà il direttore di settore, ma sulla base di quello che anche noi abbiamo messo nella nostra delibera. Mica si potrà inventare tutto lui da solo, mettiamo in votazione. la votazione presenti 37 favorevoli 37 contrari 0 assenti 0 approvato mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità consigliere allora mettiamo non funziona il consigliere consigliere fede pellone segnala il mancato funzionamento della tastiera mettiamo a verbale Mettiamo a Verbale che ha votato favorevolmente, chiedendo maggiore attenzione e tempismo nella votazione. Attualmente siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, assunti 0, approvato. Passiamo al punto 5, approvazione delle iniziative presentate da... Associazione Friaca per la realizzazione dell'evento denominato la notte delle percussioni dal mondo 2014, SD Azzurri di Basket per la realizzazione dell'evento denominato Baskettiamo in zona 9, la parola al Presidente della Commissione Decentramento, al Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero, Tucci. Grazie. Anche su questo lavoro di Commissione ringrazio il Presidente della Commissione del Centramento per il supporto che mi ha, eh, mi ha dato perché è stato, molto, è stato fondamentale e eh, importante eh, la sua collaborazione per la realizzazione di queste iniziative, sempre perché per questo periodo ho e ho avuto dei, dei problemi per cui non potevo eh, dedicarci molto tempo per cui ringrazio nuovamente il Presidente Medolado eh, avrei preferito che questa delibera leggesse lui ma visto che non è possibile mi accingo alla lettura il Consiglio di zona 9 premesso che L'Associazione Afriaca con istanza del 2 settembre 2014 ha presentato una proposta progettuale per la realizzazione di un evento denominato la Notte delle percussioni del mondo 2014. L'Associazione Sportiva dell'Etat Artistica Azzurini Guardese Basket con istanza 11-12-2013 e successiva integrazione del 3 novembre 2014 ha presentato una proposta progettuale denominata Baschettiamo in zona 9, destinata agli alunni delle scuole primarie della zona che si svolgerà nel corrente anno scolastico. Considerato che nel corso della seduta del giorno, qui 5-11 2014, la Commissione istruttoria, sport e tempo libero ha esaminato le proposte in premessa e indicate, una... La proposta dell'Associazione Afriaca prevede la realizzazione di un evento denominato la Notte delle percussioni dal mondo 2014, atta alla presentazione di ritmi africani, brasiliani, cubani e orientali, utilizzando le caratteristiche percussioni di quei paesi. In contemporanea verranno presentate danze popolari di, que di quelle zone presso l'Auditorium Onca in data sabato 27 dicembre 2014. La Commissione per la realizzazione dell'iniziativa ha proposto, approvato a maggioranza una spesa massima di 1.800 euro IVA, compresa, da attingersi dai fondi MAP, concedendo l'utilizzo gratuito dell'Auditorium Unca Granda, date e orari da concordarsi con il settore zona 9, essendo sulla base delle disponibilità, e l'utilizzo della civica stamperia secondo le disponibilità che saranno indicate dal settore zona 9. La proposta dell'Associazione Azzurini Guardese Basket prevede la realizzazione di un progetto intitolato Baschettiamo in zona 9, destinato agli alunni delle scuole primarie della e della zona 9, che si svolgerà nel corrente anno scolastico, date da concordarsi con le scuole ad Tale progetto è presente nelle scuole primarie della zona 9 dall'anno scolastico 98-99 ed ha visto coinvolte mediamente 8 scuole primarie con un'adesione media di 30 classi. Nel corrente anno scolastico hanno aderito tre scuole primarie con un'adesione di 35 classi totali. La Commissione, a maggioranza approva una spesa massima di 4.500 euro e IVA compresa da destinarsi dal capitolo contributo massimo 80% del valore complessivo dell'iniziativa. Dato atto che le finalità delle iniziative in oggetto risultano coerenti con gli indirizzi programmatici della Commissione, istruttoria per l'anno 2014, deliberata dal Consiglio di zona 9, che le iniziative in oggetto rientrano in tipolo nella tipologia e nei settori di intervento previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale di riemissione e di integrazione del fondo MAP sopra citati, ovvero con il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi e portanto sono finalizzabili con i relativi capitoli di bilancio che la commissione istruttoria ha proposto di assegnare per la realizzazione dell'iniziativa le somme indicate nel dispositivo del presente deliberato che trova capienza nella disponibilità dei fondi MAP e dei contributi assegnati alle commissioni per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio di zona 9. Tenuto conto che nessuna responsabilità è da, è da imputarsi al Consiglio di zona di per la realizzazione delle iniziative che sono poste a carico del soggetto che realizzeranno le iniziative, i rischi e le responsabilità derivano dalle esecuzioni delle stesse, anche per quanto concerne il rispetto delle procedure amministrative e degli obblighi di legge i compresi o necessitano le coperture previdenziali assistenziali e assicurative. Deli delibera, di approvare le iniziative proposte dalla Commissione Sport e Tempo Libero, indicate nello schema per una spesa massima di 1.800 euro IVA compresa da destinarsi ai fondi MAP e per una spesa massima di 4.500 euro IVA compresa da, da attingersi al capitolo contributi grazie grazie capo, capogruppo Perego sì, dopo l'interessantissima illustrazione chiediamo la votazione per parti separate dell'iniziativa. Allora, mettiamo in votazione la prima iniziativa quella presentata da Friac la notte delle percussioni del mondo 2014 Siamo in fase di votazione. Siamo in fase di votazione della prima iniziativa. Siamo in fase di votazione. C'è problemi alle dita. Chiudiamo la votazione presenti 36 favorevoli 22 contrari 12 astenuti 2 approvato mettiamo in votazione la seconda iniziativa promossa, proposta dalle Gazzurini Guardie sì. chiudiamo la votazione presenti 35, favorevoli 35, contrari 0, assunti 0, approvato mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità no, mettiamo prima in votazione, scusate, l'intera delibera e poi l'immediata eseguibilità chiudiamo la votazione presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, assunti 0, approvato mettiamo in votazione l'immediata siamo in fase di votazione dell'immediata eseguibilità chiudiamo la votazione presenti 26, favorevoli 26, contrari 0, assoluti 0, approvati Passiamo al punto numero 6, mozione relativa all'esondazione del Seveso in Milano, altissima priorità per la progettazione e realizzazione del piano di intervento di emergenza con l'utilizzo di argini artificiali, la parola al primo firmatario, capogruppo la terza. Grazie Presidente. Allora, questa mozione io chiedo alla Presidente e in particolare alla maggioranza che se come altre mozioni deve passare e rimanere carta straccia, diciamocelo, non votiamola. con questa mozione si chiede che il sindaco di Milano presti attenzione a quella che è la prevenzione ma non a 10 km di, da, da Milano, non a 15, a 20, ma che si preoccupi dei propri cittadini che protegga le abitazioni dei cittadini di Niguarda che dice, quando dicevo prima la rassegnazione mi riferivo proprio al fatto che nessuno pensa che è possibile in un territorio come Milano pianeggiante con le nuove tecnologie credo che in questa settimana molti consiglieri abbiano avuto l'opportunità di vedere quelli che sono gli argini mobili che a differenza dei sacchetti di sabbia non pesano si trasportano molto facilmente e vengono messi in funzione in pochissimo tempo e con pochi uomini. Come spiegavo prima, l'esondazione del 15 non ci sarebbero state vasche di esondazioni che l'avrebbero trattenuta, per cui in ogni caso, in ogni caso, un piano di questo tipo è necessario perché anche con le quattro vasche di laminazione noi avremmo avuto minimo minimo un'esondazione pari a quella dell'8 luglio 2014 Violento, il è stato allora, Leggo il dispositivo della mozione, si chiede quindi al Sindaco di Milano di predisporre lo studio, la fattibilità e dedicare tutte le risorse necessarie con estrema urgenza coinvolgendo tutti i soggetti interessati come da piano provinciale di emergenza e di protezione civile sul rischio idraulico e idrogeologico in modo che tutte le strutture private e pubbliche siano salvaguardate dagli allegamenti si è progettato un percorso ben definito anche con l'ausilio di argini artificiali mobili che porti l'acqua a defluire utilizzando le sedi stradali e tutti i luoghi che successivamente saranno adeguatamente ripuliti ed eventualmente sanificati. Per cui è ovvio che nella proposta non andiamo a specificare se gli argini devono essere montati in modo che dopo aver allagato isola Zara, prendano altre vie della città che si possono chiamare Corso Venezia no? perché noi lo sappiamo benissimo qui in zona 9 se in zona 9 ci allaghiamo è perché siamo le vittime sacrificali del centro di Milano no? il buco di piazzale l Istria che avrebbe una capacità di 80 metri cubi al secondo è tenuto appositamente strozzato per fare in modo che l'acqua non arrivi in Melchiorre Gioia e quindi da Melchiorre Gioia in via San Marco e quindi nel, nel, nel centro di Milano quindi cos'è che dovrebbe fare un'amministrazione non, non avanziamo nessuna, nessuna proposta perché? perché lo studio deve essere completo l'acqua che è arrivata a Milano era considerevole non, non la si può trattenere la si deve far defluire in più una cosa che potrebbe essere aggiunta e quindi però io lo ritengo che sia implicito in quello che è il piano di emergenza che riguarda anche l'educazione dei cittadini, cioè non l'educazione dei cittadini, anche una specie di assistenza e di consulenza. Una specie di consulenza verso i cittadini, per come ripararsi dalla piena che arriva le persone hanno avuto mezzo metro davanti a casa e chi non è stato in grado, chi non ha avuto la perizia necessaria per arginare la propria abitazione ha preso un metro e mezzo, due metri di acqua nei, nei box e nelle cantine questa è un'assistenza che il comune deve, deve dare il comune deve preoccuparsi dei suoi cittadini però vedo che comunque a nessuno continua a interessare questa cosa per cui io vi chiedo che se la votate quindi Presidente, soprattutto a lei che è l'espressione di questo Consiglio di zona, se la vota, che la porta avanti al Sindaco, e al Sindaco anzi i 20 milioni anziché destinarli al Senato, li, li destini al piano di protezione di Milano, in cui c'è bisogno di avere un piano, magari fare anche delle strutture fisse, perché come vedete Piazzale Istria, l'N5 si è protetta bene, se l'è messa i suoi tre scalini, perché i cittadini non devono avere i loro tre scalini? Grazie. Capogruppo Indovino. Vabbè, cioè, a parte l'irruenza del capogruppo La Terza, ehm, cioè io sarei sul punto senza fare il tuo dipindarci, perché no non ce la capirò più. Io anche rispetto a quello che ho detto a seduta, penso che sia il caso, eh, valutando in modo positivo la, la mozione, eh, poi io sono contrario al fatto che quei 20 milioni di euro vengano tolti dalla vasca di Senato, ma si sa che la pensiamo diversamente, eh, che vengano stanziati dei fondi a parte anche perché... Un'altra delle notizie che è arrivata oggi è che l'80% diciamo delle infrastrutture che verranno costruite per salvaguardare i cittadini, per l'80% sono fuori dal patto di stabilità, quindi il Comune in qualche modo diciamo, ha risorse per uh, fare questo, di andare un po' più nello specifico, posto che l'idea di proteggere i caseggiati e le, i negozi con i gonfiabili che abbiamo messo sul in questi giorni non mi ricordo su che lago sia una strada che eh, vada percorsa come? su so, lago maggiore so. lo vuole dire qualcun altro maggiore. Maggiore. maggiore allora magari poi domani no. dico le cose che ho detto perché sono un po' le cose che ho detto prima nel mio uh, intervento facendo una proposta di emendamento aggiungendo nel si chiede, esplicitando le cose che il Consiglio della Terza giustamente ritiene implicite ma secondo me è il caso di esplicitarle di predisporre un sistema di allerta sms rivolto alla popolazione nella modalità ritenuta migliore dalla protezione civile dico questo perché secondo me non è il caso di mandare sms a tutti ma eh, magari di individuare condominio per condominio delle persone che si fanno carico di questa responsabilità di predisporre una delle game sulle emergenze da distribuire nei condomini e nei negozi per informare la popolazione sulle attività da mettere in campo in fase di preallerta e allerta, ovviamente sempre fatto dalla protezione civile, di coinvolgere le parrocchie nel sistema di allerta integrato anche con l'ausilio di campagne e messaggi preregistrati, diciamo come si faceva una volta in guerra ma siccome serve e eh, vabbè, poi di, di, di convocare assemblee pubbliche per informare meglio i cittadini riguardo il piano di emergenza cioè fare, diciamo, queste sono quattro cose piccole ma che secondo me coniugate alla proposta che faceva il capogruppo la terza possono in qualche modo migliorare ancora di più la gestione dell'emergenza soprattutto in una fase in cui eh, soprattutto in una fase in cui io lo ribadisco perché diciamo, lo, lo vedo lo, con i miei occhi e lo subisco da qualche anno, sta mutando la modalità di esondazione, quindi sta cambiando il modo, la modalità con cui eh, esonda. E quindi secondo me per un piano di questo genere può servire a eh, evitare che le persone si facciano male, che questa ritengo comunque debba essere una, la priorità per tutti in, in quella fase. Siete sì. simili? No, no, no, non c'è problema, no, io sulla scorta anche dell'estremetto sì. che mi ha presciuto del mio capogruppo, volevo fare alcune considerazioni su uh, quello che è emerso anche nell'ultima incontrazione, effettivamente, che eh, i cittadini non sapevano cosa fare. Eh, probabilmente eh, la città di Milano, ma mai culturalmente dico, ha avuto eh, esperienze di eh, calamità naturali, un po' per la sua conformazione, no? non, abbiamo, non siamo una zona sismica e così via. Per cui non ha costruito una rete di protezione civile che coinvolgesse i cittadini, come succede eh, come c'è in molte altre città. A Genova stessa c'è una rete di protezione civile che, sta, che ha funzionato e che sta funzionando, di solidarietà, chiamate come, come volete, ma fondamentalmente... Quello che manca in città è quello che devono fare anche i cittadini, perché okay? in questi casi molte volte la rete è quello che fa la differenza. Quello che secondo me va fatto e grosso modo viene individuato nel, nella proposta di emendamento è eh, il piano di protezione civile dei cittadini, non quello del comune, perché i tecnici del comune, dell'Ansa, i vigili del fuoco sanno cosa fare il problema è che queste, queste cose vanno fatte in pochi minuti eh, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno cioè la cultura dell'emergenza è questa cosa qua e questa cosa qui va spiegata in maniera semplice ai cittadini non solo, probabilmente vanno fatte anche delle carte di rischio cioè le zone dove esonda, le, chiamiamola la zona rossa dove esonda più frequentemente, poi una zona magari dove esonda meno frequentemente e così via in maniera che, come, come, come è successo e come non deve succedere, se si sa che c'è rischio le automobili non vengono posteggiate in questi luoghi, perché i cittadini devono sapere che in quei luoghi lì non vanno posteggiate le auto in, in quelle situazioni, Cioè il, il piano di emergenza è questa cosa qua, ci sono molte esperienze in giro per l'Italia che negli ultimi anni sono state fatte. Io uh, mi sono occupato di protezione civile alla fine degli anni 80 e ai primi anni 90 come responsabile regionale delle, delle pubbliche assistenze e eh, devo dire la verità che eh, quando andavo a visitare eh, i comuni della, della cosetta provincia eh, erano molto più, eh, non efficienti i comuni, ma c'era molta più disponibilità da parte delle, delle persone, delle amministrazioni e dei cittadini a eh, occuparsi di protezione civile forse come dicevo all'inizio a Milano non siamo abituati abbiamo vissuto diciamo così, eh, in, un questo, in questo modo senza preoccuparci oggi dobbiamo farlo perché effettivamente è vero che da un punto di vista meteorologico la situazione è molto cambiata non è solo eh, responsabilità cioè, non è quello che lo dico per sminuirlo non è solo responsabilità eh, della cementificazione che ha contribuito enormemente sul sedere, ma è anche dovuto al fatto che gli eventi meteorologici avvengono in maniera molto più violenta e in maniera continuativa in, in un tempo molto limitato. Eh, queste, queste piogge, eh, diciamo così, a distanza di 24-48 ore, eh, fanno sì che il terreno non è neanche in grado di assorbire la, la seconda ondata di acqua. In questi giorni, non solo a Milano, ma eh, io ero eh, non ero a Milano durante l'ultima riunione ero, ero a, a Como no? dove i terreni erano talmente pieni d'acqua che anche dopo 48 ore dal, dalla pioggia buttavano fuori come se eh, eh, venisse fuori l'acqua dai, dai terreni perché era talmente intriso d'acqua che ci sono voluti 4-5 giorni affinché il terreno eh, diciamo così drenasse l'acqua che aveva in sé, proprio perché la quantità d'acqua che è venuta giù in 48 ore è stata esagerata rispetto a una media e questo purtroppo è diciamo così, il futuro della nostra diciamo così, della meteorologia, per cui dobbiamo fare i conti con questa situazione cambiata. Se poi aggiungiamo il fatto e non l'abbiamo detto qui, ma che l'amministrazione comunale si è impegnata a drenare il, la parte coperta del senso. Per migliorare diciamo così, le sezioni, noi sappiamo che la sezione del Seveso sotto la città, in particolare sotto Piazza Istria, è in una condizione precaria in quanto sia ostruita parzialmente. Se si riuscirà entro la primavera a pulire e a riallargare la sezione probabilmente si riuscirà a, a, finisco, a guadagnare quei 15-20 metri cubi al secondo di portata che faranno sì che insieme a tutti gli altri diciamo, accorgimenti diminuiranno non tanto il rischio di, di, di esondazione, quanto la quantità di acqua che rimane in superficie perché per fortuna noi abbiamo una quantità di acqua che non è in superficie che rimane nelle fogne diciamo e negli antri che può essere in qualche modo migliorata l'ultima cosa, eh, probabilmente eh, scusate non è il regolamento di far battute ma la questione è che i condomini devono attrezzarsi con dei sistemi eh, diciamo, permanenti, quindi devono mettere le pompe. Mettere. Cioè, purtroppo, eh, come dicevo, siamo, abbiamo cambiato eh, diciamo, modalità di, di pioggia, per cui dobbiamo metterci in, in, quest, in, questa, in questa logica, dobbiamo tutti fare qualcosa. Non, non, basta, eh, non basteranno solo le, le, le paratie mobili piuttosto che i sacchi di sabbia occorreranno anche degli accorgimenti tecnici fissi, stabili perché comunque sia il rischio di sondazione eh, non, non, non sarà scongiurato probabilmente neanche quando saranno fatte tutte le vasche e quando sarà allargato il senso perché la situazione, eh, come dicevo prima, meteorologica è cambiata il mondo è cambiato dobbiamo farci le ragione. Grazie Presidente Simi, sì, Capogruppo Melone e poi Consigliere Carrara. Eh, grazie Presidente. Ma, eh, per quanto riguarda la mappa delle esondazioni, io ho presente quella del 2002 e non mi sembra che sia molto cambiata in questa, in questa ultima esondazione rispetto al 2002. Certo ci sono delle variazioni, micro variazioni dovute al fatto che si è costruito... Eh, le costruzioni che sono andate in profondità magari per i posteggi, che arrivano 3-4 piani sottoterra, hanno creato degli agili per cui i danni sono stati maggiori perché in, con, diciamo, con lo stesso con lo stessa area di allagamento l'acqua è risalita anche da sotto, anche perché la falda in questi anni è risalita a causa del mancato eh, utilizzo da, da parte delle di, di attività industriali. Eh, mi fa piacere che si riconosca in questa sede, anche in questa sede finalmente, che ci sono dei cambiamenti climatici e il ca la, la causa di queste piogge è così, è così violente è dovuta al fatto che il riscaldamento ha fatto sì che quest'anno il Mediterraneo sia ancora caldo e quindi c'è stata questa, questa violenza dell'acqua dovuta al fatto che la stagione era, era, troppo, era ancora troppo calda rispetto alle temperature medie stagionali. Eh, per quanto riguarda la proposta di eh, fare quello, quello, quello che si dice come un piano di emergenza esterna che c'è per tutte eh, le attività dei grandi, eh, grandi rischi, quando, quando c'è un'industria a rischio c'è un piano di emergenza interna che riguarda l'area industriale, poi c'è un piano di emergenza esterna che è quello di... Eh, comunicazione alla, alla popolazione su come ci si comporta e cosa si deve fare. Questo è molto importante perché attraverso questo, questo piano si, può, si possono coordinare gli sforzi e ognuno sa cosa fare, anche se ho visto che ognuno poi si è arrangiato nei modi più ingegnosi per arginare eh, la ricaduta dell'acqua nelle cantine, c'è chi ha usato gli scumogeni, chi ha messo i sacchi, chi ha messo le assi chi ha messo la plastica, insomma ognuno si è dato da fare per quanto riguarda uh, la propria situazione però forse è meglio, è meglio avere un, un coordinamento in modo che eh, le azioni siano coordinate. Eh, rispetto all'emendamento all presentato da Idovino ho chiesto Idovino che ha già accettato di inserire tra le fonti di informazione anche le fermate della ATM, in modo che nei segnali luminosi venga, venga data comunicazione. Consigliere eh, Volevo presentare un paio di emendamenti nel dispositivo, eh, dunque, eh, si chiede che il Comune esegua le perizie statiche degli edifici i cui cittadini lo segnalano a causa delle infiltrazioni e poi che il Comune offra consulenza e stipuli convenzioni conditte per mettere in atto le protezioni efficienti nelle abitazioni e nelle strutture in genere. Grazie Presidente. Presidente. Vedo positivo l'intento da parte di questa mozione eh, di predisporre quella che è un, eh, un piano di intervento di emergenza, anche se eh, mi chiedo se questa sia la sede opportuna per parlare di questa cosa, anche perché eh, dire, sono eh, soggetti come la protezione civile che in teoria eh, dovrebbero eh, come dire già occuparsi di questo tema però visto la, la volontà di dispositivo vorrei dare anche il mio contributo rispetto alla possibilità di apportare eh, migliorie e aiuti rispetto al piano di intervento predisposto così come pensato dalla, dalla mozione io quello che ho notato voto trovato nessuno ha capito così come il bloca supercazzola con... con... Super cazzo ma è una situazione cinematografica, non mi sembra tocca, una paraccia. Super cazzo! Un livello di ignoranza crassa Scusate, Quello che volevo dire, quello che volevo dire è che. Presidente, non riesco a parlare, mi sono rimasto interrotto incredibilmente. Quello che volevo dire è che eh, ti ho rilevato che sarebbe opportuno, dal mio punto di vista, avere la possibilità di accedere direttamente e in tempo reale alle informazioni circa il livello del Seveso, così che si possa direttamente verificare quando è qua con un sistema di telecamere, così che uno possa direttamente vedere dal sito del comune o dal sito dell'Arpa a che livello è, così che uno possa già avere la possibilità eh, di verificare se effettivamente c'è una condizione di eh, esondazione o meno, perché che io devo sapere le notizie dal solerte indovino, va bene, però preferisco avere un canale ufficiale, con tutto il rispetto alla signor Indovino, anche perché non è quello il suo lavoro. No, vuol dire, poi solleviamo il solente indovino da un compito francamente eccessivamente oneroso e neanche e neanche, neanche progetto, per cui voglio dire. Eh, io volevo proporre come emendamento la possibilità di predisporre un sistema di telecamera in tempo reale accessibile online da clienti cittadini che monitori pernante, il sole, si così, chiamato, no? si, la situazione del sede. Ma è mi sono i livelli. Mi i livelli. Non è che è la rispettura. È sì, grazie Presidente, però due piccoli accenni, non si può che essere favorevoli a questa mozione perché giustamente, come già gli interventi prima dicevano, i cambiamenti climatici renderanno gli eventi tragici dell'ultimo periodo sempre più frequenti e tutti gli interventi che si potranno realizzare per cercare.. Condivisibili o meno, avranno una durata temporale che va molto in là nel tempo. Quindi, tutte quelle iniziative che possono cercare di alleviare e diminuire i disagi che vivono quotidianamente i cittadini di lingua dell'isola, benvengano. Chiaramente, magari a questo andrebbe anche aggiunto, oltre all'intervento di AMSA, un migliore intervento di AMSA sulla uh, pulizia di tutti i tombini, un migliore intervento di MM sulla manutenzione di tutta la rete fognaria, perché se. Mi auguro anche che M.M. non gestisca poi nel prossimo anno e mezzo le case popolari come sta gestendo adesso tutta la rettifoniale perché vediamo che è in uno stato di grave, nonostante quello che si dice, di grave difficoltà. Mi limito a dire questo. Se aggiungiamo che il Comune magari metta a disposizione, finché non le barriere mobili, perlomeno con certezza i sacchetti di sabbia non vengono a mancare nei momenti di difficoltà nonostante le continue inondazioni. Che il comune aiuta e sostenga, che magari il comune non chiuda le scuole nelle giornate di sole lasciandole aperte quando avvengono le inondazioni, che permetta che si facciano i mercati nelle giornate di inondazione e non li faccia fare quando le inondazioni non ci sono, solo perché magari non ha messo come priorità e così dovrebbe essere la pulizia delle strade dove avvengono i mercati. Che venga fatta la corretta manutenzione, ad esempio, mi venivano fatte la citazione a vi ci sono molti, dicevo, molti tombini che non sono più in grado di ricevere perché ammalorati e quant'altro. Tutta una serie di interventi che sono fondamentali in questo periodo di transizione all'arrivo finalmente di quello che sarà poi il progetto definitivo di risoluzione del problema. Grazie. Così è Ferrari. Grazie Presidente. Come già anticipato dal capogruppo Illuzzi non si può che raccogliere con favore questa iniziativa che evidentemente va nella direzione giusta, ovvero quella di adempiere a quelle criticità che vengono individuate nel periodo di progettazione e realizzazione delle vasche di laminazione. Di una cosa ho paura e solo di una, che si possa pensare a seguire quella che è la linea del Presidente della Commissione Territorio Lucassini. Cioè, è altrettanto è, è grave, gravissimo pensare a un'assicurazione eh, fissa e costante perché è il pubblico che deve ottemperare a quelle che sono le pecche le, le, pe, le criticità della rete pubblica e non si può pensare evidentemente all'idea che siano privati cittadini a dover pompare in strada la cosa che comunque, cosa che comunque sia sarebbe Efficace rispetto a una situazione che, ripeto, deve essere il pubblico a gestire e riuscire a su cui intervenire. Quindi, mi auguro che la linea politica da parte del Partito Democratico, in particolare della zona 9, che poi è una delle zone eh, che più soffre questo genere eh, di, di catastrofe per i motivi che sono già stati ben definiti negli interventi che mi hanno preceduto. Mi auguro che la linea politica non sia quella di eh, comunicare ai cittadini che dovranno intervenire acquistando le pompe per comprare eh, l'acqua di fuori delle, delle cantine dei box. Sarebbe gravissimo e quantomeno impensabile. Ma... Allora diamo la parola, magari se vi divertite diversamente, magari fuori dall'aula, sarebbe anche il caso, sono 1.0, consigliere capogruppo la terza per l'accettazione o meno degli emendamenti e per la retira finale. Grazie Presidente. Accolto con favore diciamo, alle posizioni che sono state espresse nell'aula, però eh, diciamo, volevo intanto fare delle correzioni. Eh, allora, nel primo intervento al capogruppo indovino, per quanto magari lo, lo sa però non l'ha detto esplicitamente, quando si apre la diga, la diga di Fusiano il problema è in zona 3, non in zona 9, nel senso che Fusiano alimenta il e non il serio. Vabbè, un problema comunque. Invece, per quanto riguarda eh, il presidente Sini guardi, il mio condominio è attrezzato di pompe. Bene. Mi chiamano di più di pompe. se il condominio non basta, se è andato Intervento, grazie. E non si può pensare eh, praticamente di eh, aspettare. Allora, guardate, il problema è questo, no? noi viviamo in un'epoca veramente strana, no? come qualcuno pensa di risolvere i problemi con le assicurazioni, cioè in pratica prima eh, ti rovini e poi tanto hai l'assicurazione. È veramente una cosa catastrofica. Se pensate bene, no? giusto per fare un po' di polemica nella sanità, non è che si pensa alla prevenzione. Qui il parallelismo no? eh, si, si, si fa in un attimo, noi dovremmo prevenire, invece no, stiamo lì a, a, a ricevere l'acqua, però nella sanità sembra che venga ripagato eh, chi cura il tumore, non chi previene, quindi questa è un'altra delle deformazioni di questa società. Per cui a un certo punto cos'è che bisogna saper fare? chi ha fatto un po' di palestra che so, sa che una delle prime cose che ti insegnano è saper cadere dato che cadi no, è molto importante saper cadere bene per cui nel nostro caso e guardate non è che le invento io queste filosofie no? non nello sport ma anche nel, nel trattamento dell'acqua anche negli Stati Uniti hanno gli stessi problemi in Olanda ce l'hanno lo stesso per cui magari il problema non è frenare l'acqua stai spaziando il problema non è frenare l'acqua, ma condurla. Quando. Quando...